Dunque, eh, grazie di essere qui in questa uggiosa giornata padana che un po' ci opprime tutti nell'anima, però eh, è sempre un piacere per me tornare a Torino, dove ho insegnato tanti anni, e anche in questo posto così nobile e bello, dove tante iniziative conferenze, incontri, sono stati fatti. Eh, lavoro, sappiamo bene una parola latina e significa fatica, corrisponde esattamente al greco moderno, cioè non esattamente, ma in maniera, in maniera parallela al latino, al greco moderno «duglia». Il lavoro è «duglia», cioè schiavitù, servitù. Per i greci invece, antichi, la parola più usata è «ergon», «erga», al plurale, che pone l'accento non su un dato psicologico, cioè la fatica, la sofferenza, ma sull'opera che si crea mentre eh, si lavora, su, sul fare. Allora, siccome noi parliamo di mito, io inizierei, non da un mito, ma da ecco mito come storia sacra, da una uh, riflessione sul mito di creazione della Bibbia. All'inizio, Dio, crea, non c'è niente, crea, crea non con le mani, perché le mani non le ha, ma crea il mondo, eh, separa la terra dalle acque, fa nascere la luce dalla tenebra, e al settimo giorno si riposa. Quindi è un Dio, se possiamo dire così, che lavora il mondo, che fa il mondo. I dei greci no, il mondo se lo trovano già fatto, perché il mondo nasce da caos, dalla materia, che poi si, ehm, si ordina, si organizza, poi vengono le prime generazioni divine e alla fine, eh, eh, il mondo in cui prendono in posto questi dèi. Cosa fanno gli dèi greci? Non creano ma generano, generano. Cioè fanno nascere le stirpi umane e poi le governano. Eh, c'è una differenza ovviamente fra il creare e il generare, non che il generare non costi fatica eh, alle donne soprattutto eh, e travaglio, ma è un altro tipo di approccio verso la realtà in cui gli uomini poi vivono. Ma il lavoro non nasce assieme a Dio. Eh, il lavoro è una cosa da uomini gli dèi eh, da, da umanità uomini e donne eh, gli dèi non lavorano Dio è distante dal mondo del lavoro e anzi se noi andiamo a esaminare i, i miti delle origini il lavoro nasce dopo nasce quando Dio scaccia Adamo ed Eva dal, dal, dal giardino dell'Eden e dice a Eva, tu genererai con dolore, tu morrai e lavorerai, la, lavorerai, insomma, ti è dato come, come, eh, come pena il lavoro, cioè la vita quotidiana. Se noi andiamo a vedere la teogonia di Esiodo, troviamo una nozione simile. All'inizio, dice Esiodo, c'era l'età dell'oro in cui gli uomini non lavoravano. La terra produceva da sola i suoi frutti e questi uomini godevano di una vita felice. Il lavoro viene dopo come conseguenza quindi del distacco dell'essere umano da una situazione di, be di beatitudine originaria. Immaginiamoci cosa potrebbe essere il mondo senza lavoro. Eh, in realtà ciò che dicono i miti delle origini è che il lavoro è un prodotto della civiltà, non della beatitudine primaria. E questo corrisponde a, una, a un dato antropologico evidente, quando nel, nello sviluppo delle comunità umane nasce il lavoro, quando c'è una differenziazione eh, delle classi sociali con l'agricoltura, quindi nasce il lavoro, eh, e con il diventare sempre più complesso della società. Ehm, non, eh, non dobbiamo poi eh, sovrapporre il concetto moderno di lavoro al concetto antico. Anzi, direi che ogni momento della storia, elabora eh, della civiltà, un concetto di lavoro che si va evolvendo nel tempo. Il lavoro è solo questo, delle mani, o anche questo, della mente. Nello sviluppo della specie umana viene prima questo, l'uomo Faber, che fa, e quindi sviluppa la mente o viene prima questa che progetta e eh, crea gli strumenti per la sopravvivenza forse l'una e forse l'altra a mano a mano che la manualità si sviluppa si sviluppano le cap capacità cerebrali per utilizzare gli strumenti e a mano a mano che le capacità del cervello si moltiplicano, si sviluppano, gli strumenti vengono progettati e perfezionati. Ma siccome il mito, e qui devo dire due parole sul mito greco in generale, siccome il mito nelle società arcaiche in fondo anche oggi offre dei racconti ma offre anche dei modelli di comportamento, offre, come dire, l'imprinting a cui una società poi finisce per mh, adattarsi, finisce per confrontarsi. e Dovremmo quindi dire che il mitos, il mito dei greci, Um, non parla di lavoro, non sono dei lavoratori e non sono neanche dei legiferanti. C'è una grande differenza fra le religioni monoteiste e le religioni e la religione greca, per rimanere a questo tema. Cioè gli dei greci non danno comandamenti. Non danno divieti se non alcuni fondamentali. Non compiere spergiuri, non, perché lo spergiuro è in nome di una divinità, è un'offesa fatta alla divinità. Non uh, distruggere templi, eccetera, eccetera. Se uccidi i genitori, arrivano le rinni, Ma non c'è un decalogo, non c'è un codice di comportamento a cui l'umanità deve. Attenersi, che si arrangi come può l'uomo. Eh, noi, gli, dèi, abbiamo la nostra vita sempre beata. Voi, uomini, eh, vi lasciamo alla vostra umanità. Ah, vi osserviamo, vi giudichiamo, ci divertiamo con voi come ci si diverte con dei burattini, ma vi lasciamo senza delle leggi da seguire, non uccidere chi l'ha detto, uccidone come, non dire falsa testimonianza. E Ulisse allora, un bugiardo matricolato, non desiderare la donna d'altri e allora pari di tanti altri, e... Eh, Onore il padre e la madre, a loro resta che ha ucciso la madre, la, la madre. Insomma, nel momento in cui eh, gli dei greci non organizzano la vita degli uomini secondo delle, delle regole, delle norme, e quindi lasciano l'umanità a cercarsele, noi possiamo dire che qui. Qui in questo vediamo la radice di tanti fenomeni che ancora restano della civiltà greca. Prima di tutto la filosofia. Cos'è la filosofia se non cercare una verità? Se la verità fosse stata data da Dio all'inizio dei tempi non sarebbe filoso filosofia, sarebbe teologia. Sarebbe teologia sarebbe un'interpretazione della parola rivelata di Dio. Ma gli dei greci non rivelano niente agli uomini, non rivelano comunque le leggi eh, a cui devono attenersi e gli uomini se le devono cercare da sé. Però c'è una cosa che forse gli dei greci hanno e altre religioni monoteiste hanno molto di meno e cioè sono dei civilizzatori almeno gli uomini attribuiscono a loro i fondamenti della civiltà e quindi anche i fondamenti del lavoro fra le altre cose perché il lavoro è una forma della civiltà umana non c'è attività umana, eh, lavoro umano, che non abbia come inventore mitico o anche come protettore una divinità. Eh, l'agricoltura. Chi insegna l'agricoltura alla civiltà umana? Demetra. Demetra che pianta la prima spiga e poi di lì nasce il grano. E poi Demetra offre ai suoi protetti, a secondo dei casi, c'è cioè un, un eroe inventore dell'agricoltura in, in vari miti greci, Trittolemo ad Atene: gira per il mondo eh, con un carro alato e sparge i semi. Insegna agli uomini a coltivare quindi il grano e sfama perciò l'umanità tant'è che quando Demetra offesa e addolorata perché eh, sua, sua figlia come sappiamo Core è stata rapita da Ade, il re dei morti e portata nell'oltretomba allora tutto si blocca l'umanità rischia di morire di fame, non spunta più una spiga, non cresce più una mela, finché il cuore torna, viene restituita alla vita. Questo è un grande mito, non solo greco, cioè in tutta la Mesopotamia, il grande mito di cui parla Fraser nel Ramo d'Oro, il mito dell'agricoltura, il Dio che muore. Dio muore, il Dio del grano, ma muore per vari motivi, perché è ucciso, perché è rapito. Il mito si crea in vari modi. Nel caso greco, Core è rapita. E il dio, quando il Dio muore, muore la natura. In questi giorni il Dio del grano è morto <ride> con la nebbia, ma non è morto, è sottoterra. E fra tre mesi, quattro, cominceranno a nascere eh, i primi germogli e le piante a rimettere le gemme. Il Dio risorge o la Dea risorge e così in questo ciclo eterno, l'eterno ritorno della, della Dea del grano che compare poi si allontana, poi compare, poi si allontana da sempre e finché ci sarà l'agricoltura sarà così, ecco che l'uomo trova modo, grazie a questa divinità civilizzatrice, di vivere, di sopravvivere. E senza non potrebbe. Quindi è vero che gli dei olimpici, così come ci compaiono da Omero, sono una comitiva, diciamo, di bon vivant, di, di, eh, praticano la dolce vita, <ride> parola greca. E di zonte, quelli che vivono dolcemente, vivono sull'Olimpo e suonano e cantano e bevono poi ogni tanto chieggiano qualche bella fanciulla o qualche bel fanciullo sulla terra e lo, lo fanno loro anche perché il Dio deve eternamente generare come ho detto gli dei greci portano sulla terra anche il piacere non è una religione arcigna questa degli dei greci non sono miti severi, eh, cupi. Gli dei greci insegnano all'umanità che si può vivere, sopravvivere, ma si può anche vivere meglio. Si può vivere con gioia e infatti... Eh, accanto al dono della vite le civiltà mediterranee e poi qui in Piemonte è <ride> un centro importante, le, le, le divinità mediterranee portano il vino. Ahimè, cioè no, ahimè no, per fortuna nostra noi viviamo nella civiltà del vino e non in quella della birra o della birra di canna. E questo lo si deve a Dioniso. Dioniso ha inventato il vino, questo Dio mm, folle. Guardate che anche vedere nella follia qualcosa di divino, perché Dioniso è folle, è una grande, mm, un grande messaggio che ci viene da questo mondo. Perché la follia può essere quella... Devastante, distruttiva, eh, assassina di chi è um, un folle aggressivo verso il mondo, ma può esserci la follia di Dioniso, la follia del vino, la follia della danza. Questa strana per me polemica sui reparti mi pare veramente Strana perché eh, io non, non prendo posizione ovviamente, ma eh, posizione politica, cioè ho oh, le mie idee ma non, non prendo posizione su questi fenomeni, ma questi fenomeni di delirio, di follia collettiva innescati dalla musica, anche da droga in questo caso sembra, accompagnano l'umanità fin dall'inizio dei tempi le baccanti cos'erano? Le baccanti cos'erano? Andavano in luoghi isolati sperimentavano i limiti della propria mente, cioè uscivano da sé dal proprio io danzando, ubriacandosi, non con droghe, questo non, abbiamo, questo no, non è una cultura della droga, la cultura greca, e questi fenomeni di danze estatiche, collettive, guardate, che sono diffusi in tutte le società eh, primitive, che, fra virgolette, arcaiche, in tutto il mondo, a volte con il silenzio, i dervici, a volte con eh, l'esaltazione sonora, il candomblé, nel Medioevo, dopo la grande pestilenza, in Europa si diffuse un'epidemia eh, un di danza che Chia erano chiamati i Danzatori di Sant'Antonio e la, eh, il loro centro fu Liegi, quindi zona di produzione anche di stoffe. Eh, folle di persone, donne ma anche maschi, uscivano dalla città danzando, ballando e percorrevano tutta Europa e a mano a mano si univano eh, a loro altre persone tutta Europa fu presa da un delirio danzante per qualche anno. Insomma, Dioniso offre il dono della follia, il dono della danza, ma soprattutto il dono del vino. Abbiamo dei miti di fondazione. Pari, eh, sulla origine del vino sem sempre riferiti a Dioniso questo dio che scende dall'Olimpo e cosa eh, straordinaria si mescola, cambia forma e opera soprattutto sulle eh, almeno in Grecia sulle menti femminili sono le donne a essere soprattutto le seguaci di Dioniso ad Atene c'è un mito di introduzione del vino. Eh, Dioniso viene ospitato da un contadino di nome Icario, il eh, quale non conosce il vino, lui gli insegna il modo di coltivare eh, la vite, Icario impara, lì c'è la prima vendemmia, e allora per diffondere questo predicatore di Dioniso, per diffondere eh, la nuova scoperta che eh, Dio gli ha donato, carica alcune botti su un carro e, e gira per far assaggiare il vino ai suoi concittadini. Dioniso fra l'altro deve essersi fermato un po' anche in Piemonte, perché i vini piemontesi sono i migliori del mondo, direi. Quindi dovreste rendere lode a questo dio. Comunque, eh, arriva dove c'è un gruppo di pastori. I pastori non conoscono il non conoscono il vino, ma soprattutto non conoscono l'agricoltura. Questo è un mito che parla del passaggio fra la cultura della nomade, della pastorizia e la cultura stanziale dell'agricoltura. E nel mondo mediterraneo i prodotti sono tre. Il vino, il grano e l'olivo. Poi parliamo anche dell'olivo, quindi del grano abbiamo già parlato. Del vino, appunto, stiamo parlando. Icario offre da bere questa sua bevanda ai pastori che non avendo mai gustato neanche un, mai vino, una bevanda nuova, subriacano e cadono, e cadono a terra ubriachi dopo appunto una grande sbornia. Quando si risvegliano pensano di essere stati avvelenati e uccidono Icario, lo uccidono e lo soppelliscono in un certo posto. Quindi è un profeta, Icario, un, un profeta martire, perché viene in realtà è una forma di sacrificio, cioè si sacrifica una persona, è un sacrificio umano, è un sacrificio, poi verrà sostituito con un capro, l'animale sacrificale a Dioniso per eccellenza. Poi c'è la pietosa storia della figlia, di cario che si chiama erigone che va a cercare il corpo del, ca del padre guidato da una cagnetta che annusando lo la porta fin dove il corpo è stato sepolto e allora lei per il dolore si impicca ma gli dei portano puniscono i colpevoli e portano tra le stelle la cagnetta a canicola la, il canis che c'è fra le stelle nel, nello stellario antico Dunque Dioniso offre agli uomini il vino se no sarebbero senza vino Demetra offre agli uomini l'agricoltura la se no si nutrirebbero di ghiande eh, gli dèi non lavorano, non sono loro a coltivare i campi, ma hanno una cosa tipicamente loro che offrono agli uomini e si chiama, questa è la risposta che danno i greci al, al, al quesito che facevo prima, una cosa che si chiama metis. Metis è intellettuale. È una forma di intelligenza, non è l'intelligenza pura, è un'intelligenza applicata che permette all'umanità, alla persona che, che la possiede, di vedere le situazioni e di affrontare le situazioni e di risolverle. Quindi gli uomini e gli dèi danno all'umanità questa conoscenza. E questa conoscenza si manifesta in cose da fare perché il vino non nasce da solo, ci devi lavorare, eh, il grano lo stesso. Ora qui non parlo, siccome si parla di miti, non parlo affatto dei processi di produzione che all'inizio sono affidati agricoltori, poi a schiavi. Questo fa parte della storia sociale, non è il mio argomento parlarne qui. Ma il terzo dei grandi doni è l'olivo. Chi dona agli uomini l'olivo? La dea per eccellenza della Metis, cioè Atena. Eh, noi abbiamo, siccome diciamo la gran parte della cultura letteraria, filosofica e poetica greca ci viene da Atene, noi qui abbiamo soprattutto miti ateniesi perché il primo olivo spuntò sull'acropoli di Atene e la storia è questa, vi fu una contesa fra gli dei eh, in cui Poseidon, il dio del mare e Atena eh, volevano entrambi diventare i protettori di Atene gli ateniesi eh, si riunirono fra l'altro secondo una certa una certa un certo mito anche le donne uomini e donne insieme giudicarono e Poseidon piantò il suo tridente in terra e ne uscì il cavallo, il primo cavallo scalpitante, un grande dono per l'umanità. Atena stese la mano verso terra e ne uscì l'olivo, il primo olivo. Voi a chi avreste dato il premio, eh, insomma è difficile, sta di fatto che per un solo voto vinse Atena, un solo voto. E Poseidone se ne andò arrabbiato e poi punì gli Ateniesi con un'inondazione, insomma vabbè lo placarono, ma intanto l'umanità aveva avuto l'olivo, l'olivo di Atena da cui si trae l'olio. E con ciò, eh, come dicevo, gli dei greci non sono lavoratori, non sono loro che eh, fanno queste cose, ma, eh, ma eh, sono quelli che danno all'uomo la, poss la possibilità di iniziare il lavoro su questi su questi temi e quindi rendono la vita dell'uomo più civile. Cosa, cosa sarebbe l'uomo senza appunto il grano, la vite, l'umanità, cosa sarebbe? Ecco quindi che um, gli dèi dell'Olimpo non sono dei fannulloni, completamente dei fannulloni, sono dei fannulloni perché il lavoro è una cosa da uomini, gli dei in genere non lavorano. Poi vediamo un caso un po' particolare del mito. Ma sono quelli che con la loro metis costringono l'uomo a lavorare, ma anche lo costringono a percorrere le tappe della civiltà. Questa è l'eredità che lasciano, non un sistema di norme, di leggi, da quanto io so, eh, altre culture si disinteressano del rapporto fra divinità e opere umane, perché la divinità è come dire, separata dal, dal mondo delle opere. Dicevo che il lavoro è una... Eh, una, un destino completamente umano, ma è il destino che l'umanità deve percorrere se vuole migliorare se stessa, se vuole davvero migliorare se stessa. Quindi tutto ciò, questi miti vanno visti così in, in, in termini molto generali nell'ottica di una parola che è un po' anacronista, cioè non viene usata dai, dai greci, ma la possiamo usare noi, che si chiama progresso, progresso. E forse nessun canto più bello sul progresso dell'uomo, che è un'idea che nasce ad Atene nel V secolo soprattutto, è quella che ci viene da un corale di Sofocle, il primo stasimo dell'Antigone, quando dice: Ma quante cose meravigliose ci sono, ma nessuna è più meravigliosa dell'uomo, il quale ha saputo costruire navi che vanno oltre le bufere grigie del mare, e ha saputo domare. I cavalli e ha saputo abbattere le fiere e ha saputo catturare gli uccelli l'uomo pantoporos dai mille pensieri che tutto pensa che, e co che con coraggio si avvia verso il futuro e ha imparato a guarire le malattie una sola cosa non ha imparato, come fermare la morte. Sono delle parole molto famose che pongono l'umanità al centro di un processo. Attenzione, qui non dice che gli dei hanno insegnato, dice che l'uomo ha fatto questo. Ma l'uomo è stato avviato su questa strada. Queste cose si potevano dire per la prima volta in un'epoca in cui personalmente mi sarebbe piaciuto vivere, anche se la mia vita probabilmente sarebbe stata più breve, cioè l'epoca di Pericle, Sofocle, Fidia, eh, l'inizio della filosofia, Socrate, la tragedia greca, e furono dette furono dette probabilmente, anzi certamente, in un momento particolare, forse non sarebbero state scritte dieci anni dopo, prima della grande pestilenza di Atene, che nel 430 a.C. devastò, fu un'epidemia tremenda, che diede un colpo spaventoso ad Atene e forse alla fiducia che l'essere umano aveva per sé. E qui il pensiero corre <ride> per forza a quanto è capitato a noi negli ultimi anni. L'uomo Pantoporos che con la scienza si avvia a dominare il mondo, magari anche a distruggerlo, ma comunque il progresso dell'umanità inarrestabile, poi oh, qualcosa di infinitesimale, ti blocca. Un'epidemia ci ricorda che noi non siamo immortali, ma naturalmente nessuno di noi pensa di essere immortale, ma è un dramma personale per affrontare la propria morte. Questo è stato un dramma collettivo di tutta l'umanità che ha sbattuto il naso contro... Poi c'è stata anche una guerra. Ma c'è una guerra, ma comunque contro il fatto che non è vero che noi siamo automaticamente la specie dominante nella storia. Può non essere vero, comunque dobbiamo tener conto di questo e perciò eh, io leggevo, mh, scusate l'età, eh, Uh, mi fa perdere dei nomi però un libro poi mi verrà il nome di un autore che ha avuto un successo mondiale che si chiamava molti di voi magari l'avranno letto Homo Deus l'uomo Dio che ehm, preconizzava addirittura un'umanità un immortale un'umanità e eh, due anni dopo eccolo l'Omodeus Deus tutto ancora oggi portiamo le mascherine l'umanità non è diventata migliore attraverso l'epidemia no non è diventata migliore è diventata più sospettosa è diventata più isolata forse anzi sono sicuro che come gli ateniesi poi hanno superato la pestilenza e ehm, noi supereremo questo col tempo però le parole di Sofocle furono dette prima e restano. L'uomo pantoporos trova tutti i mezzi, trova tutte le vie, non davanti alla morte ma davanti a tutte le altre cose, ha creato la civiltà. Quindi gli dei creatori di civiltà poi lasciano l'uomo alla loro civiltà ha inventato l'agricoltura. Bene, adesso è tua. Noi ci nutriamo di ambrosia e di nettare. Se questi dei fossero stati così indifferenti all'uomo, perché, perché donare all'umanità il grano, l'olio e il vino? Loro si nutrono appunto di altri cibi. Um, eh, ho detto che per gli dèi è una... Uh, lavoro estraneo al mondo degli dèi. A abbiamo tuttavia uno strano mito di un dio che lavora per punizione ed è il mito di Apollo, il quale avendo ucciso i ciclopi eh, fabbri del fulmine, Apollo viene condannato da Zeus a servire un uomo per un anno. Va alla corte di Admeto, re di Tessaglia, che, che lo mette a um, pascolare le pecore, ma lo tratta così bene che poi eh, Apollo tiene dalle Moire un dono, cioè quello di rimandare la morte di Admeto, quando fosse arrivato il suo momento, a patto che un'altra persona vivente si uccidesse per lui. Eh, insomma, ma chi? Nessuno vuol farlo, Nel padre, decrepito, nella madre, nel servo, né un amico, ma perché rinunciare alla vita per un altro? L'unica che la, lo fa è la moglie, Alcesti, ma Euripide... È ambiguo in questo. Alcesti non lo fa per amore, lo fa per i figli. Perché dice io, vedova, non sarei in grado di proteggere i miei figli, ma tu, maschio, sì, li difenderesti. Ecco perché lei muore. Poi questa be bella favola finisce bene, perché è la favola dell'uomo che ingannò sottomise la morte e finisce bene perché arriva Eracle, ospitato da Admeto, si rende in quale lo ospita malgrado la sua, il suo dolore, poi Eracle viene a sapere la cosa, si apposta vicino al sepolcro di Alcesti, quando arriva morte, a a fra l'altro sanatos in greco è maschile, non è femminile, eh, quando arriva Zanatos, Eracle lo, lo uh, assale, lo soffoca, lo stritola finché, uh, finché uh, Alcesti viene lasciata libera. Dunque, poi questo strano mito è in realtà una favola, ma io ora, uh, nei minuti che restano, Uh, vorrei entrare proprio a contatto, abbiamo detto che gli dei sono estranei alla, mh, al lavoro in quanto non lavorano, ce n'è uno però che lavora ed è Efesto, il dio Fabbro, il quale possiamo dire è un antiolimpico, cioè come gli dèi olimpici sono belli, mh, sereni, eh, vivono facilmente. Così Efesto ha una disavventura da piccolo. I miti variano su questo punto. Basta di fatto che Festo viene cacciato dal cielo, cacciato dall'Olimpo. Cade sulla terra e si spezza le gambe. Da allora sarà zoppo, sarà zoppo e anche esiliato. Ma arrivato sulla Terra Efesto che guarda con nostalgia al cielo da cui è stato eh, cacciato, impara, questo invece che un Dio che insegna, un Dio che impara, impara a usare questa, queste mani. Eh, impara da un uomo, si dice, un certo cedaglione di nasso, e da altri mostriciattoli che giravano sulla terra e si chiamavano Telchini, mostri della Metallurgia, mostri, erano dei gnomi come, come quelli della mitologia nordica, Kobolde. E i Telchini che erano dei, dei fabbri, dei maghi, un po' maligni, un po' dispettosi. Ed Efesto, che è un dio, impara a usare le mani i piedi sono storpi ma le mani sono meravigliose e impara a costruire gli oggetti più belli che siano mai stati mm, eh, forgiati sulla terra gli oielli ma anche le case le case dell'Olimpo dell le ha costruite tutte festo Omero ce lo mostra, mostra nel, eh, nell'Iliade tutto sudato col petto peloso, sudato, che smartella, un incu, che, che, che batte un'incudine, che sta facendo oggetti, e, e anche costruttore di automi, perché il, i primi robot della mitologia, eh, così di cui si senta parlare, sono, eh, sono costruiti da Efesto, due ancelle d'oro, che lo sostengono, perché lui zoppica, e lo portano dove vuole, lo servono. E poi costruisce altri esseri meccanici, come i leoni, dei, dei leoni che fanno la guardia al palazzo di Alcino, o oh, eh, leoni, leoni semoventi, leoni vivi. E poi costruisce altri giganti, il gigante Talo lo costruisce lui che sorvegliava Creta. Insomma, è un costruttore di automi ed è anche un costruttore di opere belle. Questo è un tema mitologico che troviamo in altre culture. Per esempio Thor, il, il fabbro della mitologia germanica, è Monco. Perché? C'è un Dio che ha qualcosa di meno, perché, un, perché questo qualcosa di meno compensa un qualcosa di più. È zoppo nei piedi, ma meraviglioso nelle mani, che è un tratto tipico del mago. Eh, Festo è un Dio in cui si, eh, si nota molto l'imprinting della magia. È un Dio che eh, costruisce oggetti magici eh, e infatti grazie a questa sua capacità torna sull'Olimpo un mito è molto piacevole perché non lo volevano far tornare sull'Olimpo questo mostro un po' sudaticcio, impresentabile diciamo ma lui ottenne di, di risalire sull'Olimpo con un trucco: fece portare una, un trono meraviglioso, tempestato di, di, di diamanti, che aveva costruito lui come dono a sua madre Era, che secondo alcuni miti era stata lei a gettare. Il figlio sulla terra perché festo era figlio di era e di zeus ma questi due dei che rappresentavano la, la, la bellezza finirono per generare uno sgorbio quando era vide questo bambino col nasetto schiacciato che la guardava rapito ma era bruttissimo lo prese per i piedini e lo gettò sulla terra madre snaturata e dove sull'isola di Lemno dove c'erano dei culti appunto di Efesto. Allora Efesto costruisce un trono d'oro, lo regala a sua mamma, la quale si siede sul trono, sfolgorante di bellezza, le pare di essere al centro dell'universo, ma poi quando cerca di alzarsi non può perché il trono, il trono è magico. Non non riesce ad alzarsi dal trono. Provano a tirarla, provano a rovesciare il trono. No, no, resta attaccata lì. L'unica soluzione è chiedere a Efesto di liberarla, ma Efesto dice sì, io la libero, ma voglio essere riaccolto tra voi. E anzi sposare la più bella di voi, Afrodite, la bella è la bestia e sono gli dei costretti a riaccoglierlo Afrodite borbotta un po' ma insomma ha tante possibilità poi di per dire, esercitare la sua bellezza altrove e così dice un mito che troviamo anche in Omero eh, Efesto sale al cielo e accompagnato da Dioniso, quindi i due outsider della, della, della famiglia divina, groppa non un destriero ma a un mulo, sale sull'Olimpo, Dioniso gli ha dato da bere, arrivano ubriachi eh, in mezzo agli dei e schiamazzanti in mezzo agli dei, non so se siano stati penalizzati, Zeus non ha penalizzato con leggi questa specie di rave party creato dai due, dai due dei più appunto eh, estranei alla bellezza olimpica. E sposa Afrodite, poi eh, Afrodite non ci pensa due volte a tradirlo, e lo tradisce col Dio più bello, più palestrato, che è Aris. E, eh, e qui Omero racconta una storia divertente, che forse molti di voi sanno, cioè che qualcuno fa la spiata all'orefesto, costruisce delle catene invisibili attorno al suo letto, poi dice «Ah sì, devo andarmene sulla terra a sbrigare delle faccende». Appena lui esce dalla sua reggia, il letto è ancora caldo, Afrodite chiama Ares, ma le catene invisibili come ragnatele calano su di loro e vengono imprigionati e poi smascherati davanti a tutti gli dèi: guardate, gli adulteri, e alla fine li libera. E va bene. È un ménage un po' complicato fra Efesto e Afrodite. Però con Afrodite voglio dire, <ride> c'è un prezzo da pagare. Efesto, quindi, anti è il dio della mm, metallurgia. È il Dio non che, come dicevo prima, induce l'umanità a um, evolversi col lavoro, ma è un Dio che lavora lui stesso con i suoi aiutanti cioè si diverte a lavorare. Perché si diverte a lavorare? Perché crea opere belle. Perché senza di lui non ci sarebbe la bellezza delle opere. Senza Atena probabilmente non avremmo che ispira e Apollo che ispirano i poeti e gli artisti non avremmo questa bellissima sala. Ma senza Efesto noi non avremmo come dire la bellezza dei gioielli, la bellezza del metallo, il bronzo, e anche questo fa parte della sua figura. Però quando Fidia lo rappresenta nel Fregio del Partenone, rappresenta tutti i dodici dei, non lo rappresenta brutto e zoppo, sembra uno degli altri, eh, gli dà la bellezza del Dio. Mancano pochi minuti, non potevo non citare, eh, lo cito soltanto, eh, molto brevemente, un'altra figura divina di protettore del lavoro che è Prometeo. Prometeo è colui che offre all'umanità il dono del fuoco e lo offre pagando con le sue sofferenze, rubandolo, perché gli dei lo volevano tenere il fuoco fra di loro. I miti sull'origine del fuoco sono diffusi in tutto il mondo, presso tutte le mitologie, in genere visto come un furto, spesso come un furto, spesso come un trucco, perché il fuoco è ciò che consente di creare oggetti ma anche di cuocere il cibo. Eh, non dimentichiamo che la funzione della cottura, del cotto, è anche eh, connessa appunto con l'uso del fuoco infatti eh, Prometeo è anche l'inventore del sacrificio ma eh, il Prometeo il Prometeo di, eh, eh, delle origini di, di... Ziodo è un imbroglione il Prometeo che ci viene nel, dalla opera di Eschilo posta che sia qui vi, vi risparmio, il dibattito filologico proprio di Eschilo, il prometeo, ehm, il prometeo legato che, che, che, che ci è rimasto fra le tragedie di Eschilo, lì lui si vanta di essere il civilizzatore dell'umanità e dice voi vivevate come delle formiche in case sotterranee. Chi vi ha insegnato a costruire le case? Io, Prometeo, chi vi ha dato il fuoco? Io, Prometeo, chi vi ha insegnato a curare le eh, malattie? Ancora io, eh, Prometeo, e persino a interpretare i sogni? Io, Prometeo, eh, anche gli interpreti di sogni erano dei lavoratori. Eh, come anche, che so, gli indovini non erano dei lavoratori a modo loro, personaggi del sacro, in una, in una sfera fra il sacro e il magico. Io, Prometeo, quindi le parole di Prometeo sono simili a più o meno l'epoca è quella, sono simili a quelle di Sofocle, la fiducia nell'umanità nell'uomo che avanza e anche negli dei, promettere una figura divina anche se non olimpica che li eh, proteggono e li instradano per la via che porta l'umanità dal mondo delle caverne dal mondo della non civiltà al mondo della civiltà e quindi i miti greci eh, che parlano di questa comunità di eh, appunto, esseri felici e lontani e, mm, che, che, che cantano e bevono sull'Olimpo parlano anche, ci fanno anche vedere che dietro questo mondo di gioia c'è un mondo di progresso perché infatti scusate perché Dio, gli dei, Dio, un Dio, deve creare l'uomo nell'afflizione, affliggerlo con regole. La religione è anche bellezza, gioia, per i greci era anche gioia, feste, non solo doveri. E quindi non so se questa lezione o messaggio dei miti greci possa giungere fino a noi, ma di sicuro ehm, io penso che eh, la cultura dei greci, la loro poesia e la loro religione abbia messaggi che possono valere anche per noi oggi. Grazie.